Buonasera ragazzi, eh, questo sarà un video per quanto riguarda il sito della Vic Project su come muoversi in base, eh, penso lo, sapp lo sappiano fare tutti, insomma su come muoversi sul sito web eh, ovviamente la prima cosa da fare è leggere il regolamento Regolamento innanzitutto, dopodiché registrarsi se, tutto va, se di tutto gli va bene e compilate i campi, vi arriverà una mail, una volta diciamo accettati eh, vi loggerete ovviamente io sono già registrato, faccio il mio login ed eccoci qua questo è il nostro profilo eh, come entrare nel nostro profilo ovviamente questa iconcina qui sarà un diciamo icona veloce su come accedere nel, sul, al vostro profilo perché il vostro profilo ci si può andare anche da qui sulla voce dispatch, mio profilo, è un po' come muoversi diciamo velocemente sul nostro profilo, ci cliccate qui, vai, uh, ovviamente c'è la sezione downloads che sta nel menu a tendina utility dove verranno spiegate su altri video su come scaricare i scenari, lo smart hackers per registrare i voli e le librerie su come installare le librerie. C'è la sezione download, nella sezione download ci sono anche le checklist e c'è anche uh, i soap di compagnia dell'Airbus, del Boeing 737 <coughs> e del P2002. Ringraziamo molto Stefano per questo diciamo lavoro sull'Airbus. Uh, Praticamente non c'è nient'altro da dire su questo video, penso che su muoversi, su, muoversi sul sito uh, sarà più o meno semplice, uh, dove vedrete tutti i vostri dati, gli avanzamenti, uh, uh, è tutto. Come, uh, ribadisco, leggere i regolamenti che vi diranno come, diciamo, uh, si, quali sono le regole da rispettare, quale Insomma, incentivi, insomma, un po' di tutto. Ah. Uh, dopo ciò, uh, niente, uh, ci vediamo in un altro video per quanto riguarda uh, lo Smart Hackers, come registrare i voli e, e altro, insomma. Uh, spero che sia stato, diciamo, più o meno capito su come funziona il sito, eh, in, linea, in linea di base,